Grazie Presidente. Eh, sempre nelle attività politiche che stiamo svolgendo in questa consigliatura, ovviamente siamo entrati in contatto con moltissimi eh, lavoratori, ex lavoratori che ci hanno posto delle problematiche relativamente alla loro, eh, ne, alle loro necessità e devo dire che nell'ambito delle discussioni che abbiamo eh, intrapreso abbiamo capito che per tanti anni ci sono state delle persone che hanno lavorato per Roma Capitale o per delle so le società di Roma Capitale che hanno acquisito una professionalità, che hanno acquisito una un modo di lavorare all'interno di questa amministrazione che è un valore aggiunto, può essere un valore aggiunto per questa per questa uh, città. Hanno conosciuto come è organizzata l'amministrazione, ci hanno lavorato dentro, hanno fatto un'esperienza e riteniamo che sia opportuno valorizzare questa, questa, queste esperienze professionali. Per cui quello che indichiamo con questa mozione è che tutte le persone che si trovano in questa condizione e che per un periodo hanno lavorato, eh, con Roma Capitale o Società di Roma Capitale nel momento in cui si effettuano dei, dei bandi e dove si cercano quelle qualifiche per cui già queste persone hanno, eh, hanno lavorato a quel punto nelle graduatorie che si verranno a stilare possa essere dato un punto in più a coloro che già hanno svolto attività eh, per Roma Capitale io credo che sia una cosa buona, giusta e che possa portare soltanto eh, questa amministrazione a far sì che le cose funzionino meglio per cui mi auguro che, anzi scusate una cosa importantissima è che questa mozione è stata firmata praticamente da diversi eh, capigruppo e, scusate ce li ho qui Perdonate, vabbè, vado a memoria, perdonate, sicuramente è stata votata da la consigliera, è stata firmata dalla consigliera Celli, da De Priamo, da Pelonzi, per cui è una mozione importante che ha trovato la condivisione dei vari capigruppo, per cui è chiaro insomma, che questa, eh, questa mozione eh, la riteniamo tutti importanti, anzi ringrazio anche gli altri consiglieri con i quali abbiamo stilato questa mozione perché è una cosa importante e credo giusta da uh, approvare. Grazie.